Per riuscire a capire che cosa abbiamo fatto adesso, dobbiamo però completare, dobbiamo però completare eh, eh, questa tabella perché qui mancano due dati. Che cosa manca? E ovviamente, siccome noi dobbiamo usare un programma cartografico, qui mancano i riferimenti longitudine e latitudine. Eh, di questa regione, perché noi supponiamo che in questo programma cartografico metteremo più regioni, quindi ogni flusso elettorale dovrà andarsi a collocare cartograficamente sopra la sua regione. Per vedere ad esempio dove sta eh, la regione Umbia è semplice, basta andare in Google Maps e cercare all'interno di Google Maps ad esempio Perugia e poi chiedere a Google Maps di darci i punti che corrispondono ai punti cartografici a Perugia, facciamo Perugia. Questo serve per sovraimporre i risultati elettorali ognuno sopra la sua regione. Se ci dà Perugia, un attimo, eccoci siamo arrivati. Noi facciamo uno zoom finché ce lo fa fare: abbiamo un po' di quest'oggi di lentezza. Di rete, zoomiamo ancora perché, più zoomiamo, più il punto cartografico è preciso. Stiamo zoomando verso il centro storico, vedete un attimo, eh? stiamo zoomando sul centro storico. Ci avviciniamo al massimo, adesso possiamo anche vedere il lato cartografico. Stiamo per prendere il punto, il punto esatto di Perugia, per prendere il punto che sia significativo prendiamo ad esempio come sempre si fa un riferimento molto preciso al centro di Perugia se in google map fate tasto destro del mouse che cosa c'è qui e attendete un attimo vedete che vi dice che cosa c'è qui e questo è il valore in gradi nord dal, dall'equatore 43 gradi nord e il valore in gradi est dal meridiano di Greenwich è sufficiente cliccare mantenere premuto e copiarlo CTRL C andare su Excel ed incollarlo CTRL V ovviamente questi valori devono essere messi in una cella separata allora la prima cosa da fare è dato che QGIS preferisce le virgole perché nel sistema italiano la virgola è la separazione decimale mentre nel sistema americano è il punto noi facciamo tab home andiamo su trova e seleziona trova e qui diciamo trovi tutti i punti vedete e me li sostituisci con le virgole e questo viene fatto trova tutto e sostituisci la ricerca è stata completata poi mettiamo il punto e virgola fra i due valori stiamo soltanto facendo un esempio avremmo potuto farlo a mano eh? e poi vedete utilizziamo, siccome questi due valori devono essere in due colonne diverse utilizziamo eh, l'utilissimo eh, tastino che adesso dobbiamo ritrovare, credo che sia in dati, esatto, testo in colonne, cioè ci dividi questo testo che è in una sola colonna, in due colonne, in due field lo clicchiamo e, ap e apriamo questo pannello che già sembra di aver capito e diciamo che il delimitatore è la punte, punte virgola, vedete che i gradi di latitudine nord e di longitudine est sono stati divisi, non c'è nessun qualificatore di testo andiamo avanti con questa strategia noi abbiamo diviso Vedete i due gradi, qui ci scriviamo lat per indicare latitudine, qui ci scriviamo long per indicare eh, longitudine. Abbiamo il riferimento dei dei candidati anche in longitudine e latitudine non perché abbia un, un qualche senso per i candidati ma perché graficamente l'oggetto dei voti ricevuti dal partito deve andare sopra la regione umbra quindi abbiamo bisogno di questi dati a questo punto è sufficiente salvare rispondere ai soliti due messaggi chiudiamo salviamo e adesso se andiamo a controllare manualmente all'interno del file ci rendiamo conto che finalmente tutto il nostro sorgente dati esterno per QGIS è pronto. Vedete abbiamo il, questo database, database separato da virgole con anche la latitudine e la longitudine adesso capiremo perché ci servono questi due dati fondamentali perché per collocare un oggetto all'interno di una mappa ci serve la latitudine e la longitudine a, QGIS, a scusate, QGIS che è un programma cartografico che si può trovare in internet a distribuzione eh, gratuita dobbiamo dire adesso che la nostra entità è un testo delimitato come dice vedete queste, questa virgola sfogliamo e individuiamo appunto all'interno della cartella Desktop elezioni 2010, elezioni 2010 in CSV. Come sempre, qui lui ha individuato che è il punto e virgola, che è il separatore, vuole solo sapere dove sta ad esempio la longitudine, nel campo x, e dove sta la latitudine. Cioè, i miei dati di, di, di latitudine sono nel campo y, i miei dati di longitudine nel campo x. E facciamo ok adesso dovrebbe costruire un oggetto vettoriale che sembra insignificante vedete questo puntino questo puntino corrisponde ad un oggetto cartografico che ha come tabella attributi la tabella creata con excel sembra insignificante ma in realtà dal punto di vista georeferenziale è perfetto perché c'è scritto che è 43 gradi nord e 12 gradi est quello che dobbiamo fare adesso è collocarlo al di sopra di una mappa dell'Italia ad esempio prendiamo un, uno shape vettoriale lo sfogliamo prendiamo la mappa dell'Italia che viene fornita solitamente da l'istat in formato shape e lo, lo mettiamo come secondo layer di questo nostro esperimento vedete? Elezioni lezioni 2010 lo mettiamo come sovraimposto di modo che lo riusciamo a vedere se facciamo tasto destro zoom sul layer ecco che capiamo che il nostro, la nostra serie di dati cioè i dati relativi alle elezioni in Umbria 2000, sono stati cartograficamente diciamo e correttamente inseriti sopra l'Umbria perché perché noi abbiamo fatto una georeferenzazione con i gradi nord e est però Diciamo Questo livello cartografico per noi non è sufficientemente evocativo perché non riusciamo a capire di che cosa si parla. Tasto destro sopra l'oggetto Elezione 2010 andiamo a manipolare la tabella attributi e l'oggetto cartografico che invece deve rappresentarci questi tre, parti, questi tre partiti. Iniziamo per capirci con la visualizzazione diagrammi e andiamo in diagramma di testo e come vedete qui in maniera molto interessante QGIS ci presenta la serie di dati. Cioè, del database di Excel, cioè ci dice quale campo volete mettere graficamente all'interno. Io voglio mettere, prima di tutto, voglio mettere il nome del partito, perché devo capire che partito è, d'accordo? E dopo voglio mettere, per esempio, la percentuale, no? Poi, poi lasciamogli, diciamo, come dire. Eh, scegliere i colori la dimensione non deve essere fissa perché non deve essere fissa perché a seconda se il partito ha preso tanto o poco l'oggetto cartografico deve essere più grande o più piccolo Diminiamolo un po' perché ho verificato che sono troppo grandi quei valori 50 vediamo facciamo apply vediamo che cosa succede vedete che iniziate a capire qui che già siamo ad un buon livello perché adesso abbiamo capito che per esempio il, il centro-destra ha preso il 37% il centro-sinistra ha preso il 57,24% e l'UDC il 5,5% è un pochino piccolino perché meno prendi diciamo, e più piccolo è vediamo così con una zoomata ci rendiamo conto che lui risposta anche i dati a seconda della zoomata ma continuiamo ad elaborare questi dati perché ad esempio siccome io non capisco che cos'è il 57 e il 37% io vado su proprietà attendo un attimo e vediamo che cosa ci può fare QGIS ha la possibilità di interpretare anche l'SQL. io per esempio posso inserire un nuovo campo con il compilatore di espressioni SQL e gli posso dire guardate che posso fare questo campo è molto simile al compilatore SQL che trovate ad esempio in access fra i vari campi c'è il campo stringa e io gli dico ad esempio concatenami concatenami il valore percentuale d'accordo con l'addizione euro nel eh, con l'addizione chiedo scusa percentuale nel senso io voglio che ci scriva percentuale altrimenti non riesco a capire vediamo che al posto di 57,24 Viene scritto 5724%. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto una specie, uno un microscopico script um, in SQL che dice di concatenare i valori del campo percentuale con la stringa di testa percentuale. Vediamo che cosa dice. Sono tre i campi, questo qui lo eliminiamo perché non ci interessa più. Facciamo apply, ok. Vedete che adesso abbiamo una specie di pannellino che ci consente di analizzare una serie di celle testuali in maniera cartografica. Facendo così per ogni regione noi avremo diciamo, una vista d'insieme per capire come sono andate le lezioni. Ovviamente con strumenti come questi sono molto complicati, si possono fare tantissime altre cose si possono aggiungere ma quello che volevamo far vedere quest'oggi è l'intersezione dell'operatività di uno strumento come Microsoft Query che è in grado di prelevare una sorgente di dati esterna da un sito web, darla in feed a Microsoft Excel con il quale io posso ulteriormente produrre delle elaborazioni con PowerPWall, poi produrre un file CSV di testo e darlo a sua volta come feed per un oggetto cartografico a quantum GIS il quale a sua volta può produrre delle espressioni eh, di tipo SQL per elaborare questi dati quindi una serie di dati che prima erano in formato esclusivamente testuale vedete che si materializzano a seconda in correlazione della magnitudine dei dati cioè il partito che ha preso di più forma un oggetto cartografico più grande e se uno diciamo assegna il corretto sistema di riferimento che è il GWS 84 perché nel 1984 un gruppo di persone si è riunito e ha deciso degli standard per la georeferenziazione e assegna diciamo, una georeferenzazione corretta all'evento regioni Umbria cioè l'evento è stata l'elezione regionale Umbria vedete che popolando tutta questa cartina si può creare una vista d'insieme molto utile con la quale ad occhio si può capire come è andato un certo fenomeno con una velocità molto maggiore di quella che per esempio per uno user eh, si può produrre con la lettura di un file di testo o di un file di Excel grazie a tutti per aver seguito questo video e al prossimo video di Logistics and Analytics Italia